Dunque, sta provando a fare la marmellata, ma con lo zucchero e la pectina. Non ho mai provato a fare la marmellata così. e la prima volta che uso la pectina, vediamo un po' come viene. La cottura deve durare 6 minuti e viene fatta a fuoco alto dal bollore. Poi si farà la prova per vedere se la goccia resta, diciamo, troppo fluida. Si va avanti ancora per 2-3 minuti, eh? voglio un po' vedere come sarà il risultato eh, perché si usa la pectina per usare meno zucchero lo zucchero non fa bene però serve per fare le marmellate le marmellate servono anche per fare le torte o delle buone colazioni e rinunciamo un pochino di zucchero se il risultato è lo stesso sarà anche meglio no per la nostra salute eh, sto usando questo prodotto ci sono dentro due bustine come vi dicevo metà l'ho usata perché una bustina serve praticamente per un chilo di frutta un chilo di frutta perciò una busta sono 20 grammi e 250 grammi di zucchero io ho dimezzato le dosi perché sto usando solo mezzo chilo di, di prugne eh, le ho pesate quando erano già senza nocciolo eh va messo tutto in pentola insieme, cioè mettete praticamente eh, mezzo chilo di prugne, 125 g di zucchero mezza bustina di pectina e il succo del limone, dovete calcolare circa 15 grammi di succo di limone perché a quello che ho letto serve a gelificare meglio adesso eh, è diventato tutto molto liquido e tra un po' inizierà a bollire perciò ho già preparato il mio conta minuti e vediamo un po non vi faccio vedere tutto il procedimento eh? ecco ha iniziato a bollire perciò bisogna tenerlo mescolato io ho messo un diffusore sotto la pentola eh, per non concentrare tutto il caldo al centro della pentola perché sennò poi brucia bene ci vediamo alla fine Vediamo un pochino, eh. secondo me è pronta, però facciamo la prova a piattino. Prendo un piattino, metto una goccia di marmellata e vediamo cosa succede. si sì, è pronta. Adesso la spengo. I vasetti vanno rovesciati subito dopo aver messo la capsula e lasciateli raffreddare. Eh? Con la marmellata ho riempito un vasetto e mezzo. Magari qui ce ne stava ancora un po'. Beh, fa niente. Adesso questa la lascio raffreddare e poi la metto in frigorifero. Eh, diciamo che non durerà molto eh, perché ho intenzione di fare una torta alle prugne per cui questa qui la uso tutta prova assaggio mm, buonissima